Ma fin nella politica e, uh, si tratta di un problema politico o prima ancora economico del nostro Paese? E a che punto è tangibile l'influsso delle cosche nelle scelte politiche nazionali in questo momento? No, penso che innanzitutto che è un problema sociale e politico. Mm, penso che la politica vada sempre più alla ricerca dei voti della mafia ma non in senso assoluto lo vediamo nelle amministrazioni cioè per le politiche amministrative cioè comunali, lo vediamo per quelle, quelle regionali cioè dove la, la mafia, il pacchetto di voti della mafia può fare la differenza per un problema nazionale penso che sia più che altro per la politica che i politici fanno nella lotta alle mafie, nel senso che è inesistente nel senso che non trovano un equilibrio su una nuova norma sul voto di scambio politico mafioso nel senso che non trovano eh, nuove forme di eh, di legge per contrastare l'avanzata sempre più forte di una mafia ormai invisibile più da business che da da, da, da, armo, da arma in pugno. Eh, penso che la politica venga influenzata da chi la mafia ormai non la vede più eh, con eh, quella coppola lupara ma è una mafia a doppio petto che sa ben amministrare e si infitta sempre più spesso nella, in Parlamento e nel Senato. E proprio a tal proposito, negli ultimi anni tanti movimenti, tante associazioni e la società civile in generale hanno fatto numerosi appelli sulle liste eh, pulite, eh, sulla legalità e la trasparenza a livello istituzionale e eh, appunto nel meccanismo politico, e, secondo lei eh, appunto questo quest appello per un nuovo modo di intendere la politica eh, può essere... Una, una delle strade per evitare eh, la presenza e il controllo mafioso eh, nelle istituzioni? Io penso che fin quando ci saranno dei nominati e non degli eletti in Parlamento avremo questo pericolo di trovarci delle persone eh, che possono avere delle contiguità con le mafie e noi elettori non potremmo fare altro che prenderne atto né di evitarlo perché un nominato con questa legge elettorale è deciso da, dal vertice di un partito il quale purtroppo pur di accaparrarsi i voti non mette alla porta tranne in rarissime occasioni proprio evidentissime personaggi eh, chiacchierati. Il problema è il problema è serio, il problema è che dobbiamo ritrovare un senso politico nel vero senso della parola, della polis, che pensi più alla gente, al cittadino, che pensi più alla sicurezza del cittadino e non soltanto alla sicurezza della poltrona.